C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Giovanni Davide Madera, ma è lui? È che è, è e ha fatto due fi film, poi si è messo a fare un sacco di documentari, di non, lo so. non lo so, devo però. indagare. posso guardare in internet Maderna. perché no, il cognome no, è uguale no, no, a, Venezia. a Venezia? il film si chiamava questo è il giardino no, no. E poi ne ha fatto uno con eh, se è lo stesso regista con Locascio eh. anche perché lui ha detto una cosa veritiera probabilmente quella sera che il film è diventato film solo quella sera che, che è stato visto o probabilmente quando è stato inserito nel, nel programma bella, io dopo sono visto... uscita eh quando l'ha visto, cosa eh, si vede sul grande, su, sul grande schermo. schermo eh. Quello ragionamento quell era interessante. Forse Ma era io dopo me, sono... sì, me ne sono andata poi. <ride> Infatti non.. <ride> sì. Rappresento, voglio fare un documentare sulla vita, sulla vita che scorre, sul quotidiano, su un viaggio, sulla persona che amo, però al pubblico. Tu fai dei film con molti registi, li fai perché hai bisogno di farli, perché hai bisogno di qualcosa a dire e non ti interessa particolarmente quello che pensano gli spettatori. Il, il Don Giovanni è un'altra falsa pista, cioè nel momento in cui sembra un, un, un, un film monoteista diventa improvvisamente un film panteista. Ecco, si, si, si monta anche su delle su delle immagini ovviamente, su delle persone, su dei luoghi, su delle parole, su una musica. È un film molto di, di, di curve, molto serpeggiante, mi è sembrato, anche vedendolo ora, no? non so se sei d'accordo. Perché... perché perché spesso dietro la curva c'è un imprevisto e perché nello stesso tempo hai l'impressione che ogni curva ti porti a destinazione oppure che ormai non ti porta più da nessuna parte. Non al il mio genere. Poi c'è stata una ragazza che gli ha fatto una domanda. C'era in sala quando quella ragazza gli ha fatto la domanda? E forse io non ho capito, ma. Sì, è davanti. Eh, sì, la primissima perché poi sembrava robusta giù di lì. C'è qualcosa che non abbiamo colto. No, ha detto perché avremmo dovuto. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Allora, io che ho visto questo film per la prima volta, adesso non conoscendo lei come regista e comunque non conoscendo protagonisti e niente, volevo chiedere ehm, cos'è che è stato ripreso di veramente particolare durante questo viaggio, ehm, diciamo, cos'è stato aggiunto durante il montaggio e la selezione del materiale, perché diciamo a noi gente normale, comune, ci dovrebbe interessare il suo viaggio in in Inghilterra, cioè praticamente perché mi deve interessare questo lavoro? Grazie. Ah, allora, non lo so io. <ride> Vuoi dire che non ti interessa? No, chiedo magari non ho capito qualcosa. No, no, non c'è niente da capire. Mi è piaciuto? No, stai registrando? No, no, è un mio promemoria. No, dai, cos'è che stai facendo. Dimmi, cosa no, ti no, piace? No. Non te lo metto, Beh, però devo no, ricordarmi devo cosa devi. Te lo dico al telefono. Eh, ma no, dai. Sì, sì, sì. Te lo dico al telefono, ciao. Eh, ciao. Ma insomma, perché lo dovremmo eh. vedere?